Ragazzi sono Giammar e oggi siamo in compagnia di Snoys Eh, 2. Oggi faremo so. un tutorial su come delle classi Overpower che dopo vi faremo vedere... Eh, vabbè, e su come usare il cecchino al meglio. Allora, okay. ragazzi. Eh, non, sto, cioè non so usare molto il, il quick scoop, però... Cioè, allora, do. iniziamo a dire che la sensibilità va usata secondo noi da 8 a 20. 20, cioè tipo Sliper Elite Sì, secondo noi, uh, oddio ci cioè hanno già uscito il cane vabbè. No, no, no, è vivo, è vivo, oddio ma che ci stanno bombardando uh, Vi consiglio di usare da 8 a 20, se siete pro dei pro usate a 20 Perché non hai fatto la Collateral? Cioè? La? Collateral um, Comunque spiegati un po' quali sono i cecchini migliori ah, Allora, quali sono gli vi anticipiamo un migliore. po' le classi Overpower cioè, um, l'USR è il migliore l'L115 sono buoni per fare scope e um, molto buoni oh. con cromatura e no, so, effetto perforante o caricatori aumentati non, non sono no male. no caricatori aumentati non lo consigliamo però nei perk se, proprio volete, se siete bravi e resistete molto Cioè, con la vita riuscite a resistere molto con il cecchino vol, vi, vi consigliamo il le munizioni come quella, la, quella, il perk quello con ah, la, sì. che ti dà più munizioni Eh, se poi siete dei pro riuscirete anche a fare la chem giustamente <ride> eh. con, con le munizioni andate, oddio le l'elicottero mi ha fatto anche l'uccisione vabbè quello è logico allora um, esistono tre tipi secondo me di, di kill con il cecchino che sono dark Scope, um, quick e, e mirata quella dei nabi cioè, fargli a vedere. Ecco, questa. Appunto. Io invece utilizzo la mira accesa cioè, e proprio non riesco a farlo a qui il uso questa. Eh? Il drag scoop, cioè drag significa proprio trascinare e il mirino sul corpo del, dell'avversario e poi la lasciarlo immediatamente dopo averlo ucciso. Eh. Ehm, può essere anche considerato quick scope, visto che se il quickscope è considerato quickscope appunto Se, um... <ride> Ma no, aspetta non è caduto il coso Aspetta, sì, aspetta, uh... no no no Aspetta, ok mettiamo il nome Problemi in tecnici Tornati in pausa ragazzi perché devo... Ok Ok siamo tornati Mannaggia, blocca blocca blocca Eccoci Vabbè, Siamo tornati dopo vari problemi tecnici però non siamo più a spiegarli. Ecco questo era un drag scoop. E ora fagli vedere un quickscope eh, ma devo. No, aspetta, no, eh, non l'ho ripreso. Vabbè, ragazzi, quindi mh, uh, vi sì, consigliamo l'USR. Sì, l'USR per noi almeno per noi è il cecchino migliore. Poi se preferite le 115 fate pure. Cioè. poi Anche il Link non è male. Eh, ragazzi. Non è. Cioè, ma eh, comunque okay. il, il link cioè leggete prima le descrizioni. Perché ho provato il Links perché mi piaceva tanto dall'estetica. Poi sono andata a vedere. Cioè, non, eh. No, ragazzi, allora la, Questa era una mirata di. Allora, ragazzi, la, la, la cosa del links è che ha un colpo fortissimo. Quindi hit marker ne verranno pochi con l'Inks. Questo è sicuro. Poi, um, eh, vabbè, intanto è finita. Ho l'ultima. No, ah, dimmi che ho fatto l'ultima. credo, ho sì, fatto l'ultima vabbè ah il nostro snowy è stato in testa mamma mia vabbè mamma ora ne faremo un eccoci ritornati sempre su questa mappa che cioè, secondo no, me no, non è, è un'altra mappa eh, Dick, è cioè, vero Ramo... mi ricordo mai il nome e... mm -hmm. e, ragazzi su questa mappa vi consiglio Assolutamente di usare un mirino termico l'L115 cioè um, solo per cambiare, insomma, perché. Eh, perché sennò saranno sempre le tasserie um, almeno per farvi vedere un po' la potenza e precisione per regolarvi un po'. Perché, <coughs> perché ci, sarà... ci, sono, ci sono mappe come, non lo so, White Out, la mappa è innevata e questa. Cioè, è che, che non, non vi consigliamo per niente il mirino termico, sennò vedete tutto bianco. Cioè no, ma... il mirino termico è buono in queste mappe. Perché Però... riesce a ri a far uh, evidenziare i nemici in modo da non confondersi con, con i colori attorno, attorno. E, no, no no no dai, ma me ne prendo l'arma bene. non ce ne frega niente delle kill perché noi stiamo spiegando e il siamo tutorial. tutorial un video di sottofondo per farvi un po' regolare con le classi sì. e, um, allora comunque che altro possiamo dire? Snowys? Uh, non so, cioè, parla un po'. Diciamo un po' del uh, delle mappe dove è migliore utilizzare il cecchino dove no. Allora, ragazzi, com come beh, com pensate in molti, eh, non i più bravi. In Strikezon non si deve usare il cecchino non si può usare il cecchino. In realtà non è affatto vero perché in Strikezone eh, è molto probabile che mh, Cecchino vada buon fine, cioè vada molto bene. hai ha fatto trovo. una collateral, ha eh, fatto la collateral. Questa è la collateral, si chiama una con un colpo solo, una con un, cioè due chili con un colpo solo. No. Allora, mentre noi si, si disperano così da meno soldi. Non, mi, <ride> non mi sto disperando, solo che oddio. ci sta un camper pure il bot campera, ah, <ride> questa è la piaga dei bot <ride> Di sì, infatti, infatti cioè, cambieranno tutti ormai i bot i, Ragazzi, i... come ben sapete, io, io e Snowys veniamo da, dalla old generation, da PS3 Cioè, almeno io sono ancora su... oddio, che è un vabbè. Su, Eh, siamo ancora su old generation <ride> e, e Passerò a poco a next gen, però vabbè, cioè, non è, stiamo qui e a parlare e Ho notato, io già amare, che sono passata a next generation su PS4 Poi dire anche direttamente Next Gen un po' <ride> che ci sono molti più ehm, stavamo parlando di mh, dopo la prima della pausa, eh, che mh, su Old Generation ci sono molti meno camper e molti meno connessionati. Connessionati vuol dire che hai una, una connessione wireless così potente da. Eh, di più. È, avere una vita più lunga lima, cioè più limita, muori meno, meno limitata ecco. su PS4 invece uh, è un po' più complicato se hai una connessione meno, meno stabile è un po' schifosa, se lo eh, vogliamo dire, no, ma uh, poi una cosa che ho notato: che visto che uh, su ps 4, la vita sembra un poco, poco, ma proprio di, di limiti, proprio pochissimo più lunga almeno su PS3 muori con un colpo solo, cioè così proprio. Già... all'istarci ecco e eh, usa il cecchino allora. eh, si sì, usa il cecchino ah ma allora, ci sta allora, eccoci <ride> ritornati <ride> di nuovo eh. cioè, ma c'è cioè, questo video non riusciamo a farlo in nessuna maniera vabbè siamo cioè, sì, stiamo andando bene cioè, la, la partita mm. non è molto schifosa almeno con e allora visto <ride> che non ci rimane altro da, di cui parlare con. Um, di, di del cecchino sì. se questo tutorial è fatto apposta per il cecchino parliamo un po' di Next Generation perché ci sono stati molti dubbi sulla console War no ma dicono cioè in alcuni video cioè di parlano malissimo della PlayStation 4. Cioè, allora, ragazzi, secondo posso dire che me... è una figata pazzesca cioè ah il mio no aspetta che guardate il controllo cioè una figata pazzesca parlano per bene, bene di Xbox One allora ragazzi di Xbox One c'è cioè, una console comunque